buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico è un microscopio a sbalzo è uno strumento ottico perfetto per osservare minerali fossili è utilizzato dai restauratori è usato in elettronica e per il controllo di qualità Trovo impiego anche nelle scienze naturali, per osservare fiori, insetti. Questo microscopio ingrandisce 20 volte. L'ingrandimento totale è dato dalla moltiplicazione dell'ingrandimento dell'oculare, 10x, per l'ingrandimento dell'obiettivo, 2x. Quindi ingrandimento totale 20x. È chiamato microscopio stereoscopico a sbalzo. Una molla flessibile permette di avvicinare lo strumento all'oggetto da osservare, quindi la messa a fuoco avviene tramite possi questa possibilità di avvicinarsi e di allontanarsi. La presenza di un vetro posto sopra gli obiettivi permette di osservare anche in presenza di polvere e utilizzare questo strumento per lavorazioni di pulizia. Prima di salutarvi, vi ricordo che presso il nostro sito elettronicadidattica.com potete trovare tanti strumenti ottici, microscopi e strumenti di lavoro. Vi saluto vi aspetto per il prossimo nostro video e se volete iscrivetevi al nostro canale grazie a presto